Sì, oggi è stata importante una conferenza stampa che abbiamo fatto eh, nel piazzale dell'aeroporto dell Galilei insieme agli amici di Firenze e alla consigliera comunale di Firenze, Miriam Amato, insieme al questore Laura Bottici, insieme a Samuele Segoni e, e comunque con tutti gli altri ragazzi del nostro meetup. Questo non è tanto per... per cioè è, è stato importante appunto perché siamo arrivati eh, coerentemente con quanto sempre detto da un anno a questa parte a una linea comune rispetto alla questione della vendita delle, soci, delle quote eh, pubbliche e della SAT. Noi eh, abbiamo denunciato più volte questo utilizzo delle municipalizzate, delle, parte, delle partecipate, delle amministrazioni come bancomat dei partiti e eh, questa le, le dimostrazione, avevamo una partecipata eh, che eh, andava molto bene, che era quotata in borsa, che faceva degli utili e eh, che è stata svenduta agli amici di, di, di partito. Questo la dice lunga un po' sul sistema eh, tosco-emiliano dell'utilizzo delle partecipate a uso e consumo del Partito Democratico e eh, sulla fragilità stessa degli antilocali, perché come dicevo prima, eh, qualsiasi Argentino viene, compra e impoverisce la società che gestisce i rifiuti, la società che gestisce l'acqua, la società eh, che gestisce l'energia e qualsiasi altro servizio che invece dovrebbe essere a tutela insomma, del bene comune e dell'utilizzo del, del cittadino. E importante è stato perché mh, la battaglia è nata prima eh, sostenendo le associazioni ambientaliste della Piana che già si battevano contro la variante al PIT. Quindi contro un'opera di cementificazione totale e dall'altra parte la parte tirrenica che lamenta una carenza, appunto, e un taglio rispetto alle infrastrutture e quindi uno sbilanciamento. Noi, che abbiamo sempre chiesto eh, più collegamenti, un sistema intermodale. Eh, Vero con Livorno, con Pisa, quindi più, eh, eh, più infrastrutture in sinergia con la parte tirrenica e più collegamenti eh, ferroviari con Firenze. Qui invece si va nella direzione opposta, si è immunizzato lo scalo pisano attraverso la costruzione di un trenino da 82 milioni di euro, soldi pubblici, si è impoverito totalmente e con questo sistema si, si toglie anche l'indirizzo strategico che lo scalo aveva immunizzando completamente Pisa. Abbiamo assistito negli ultimi due mesi a una, diciamo, a una messa in scena, un'operetta, a una opposizione finta da parte del Partito Democratico che a Pisa si stracciava le vesti mentre a Firenze eh, cantava Vittoria su questa, su questo, su questa privatizzazione, quindi l'abbiamo denunciato più volte. Ecco, questo era più o meno il nostro punto di vista di oggi.